e adesso chiamo sul palco Patrizia Menchiari quando i clienti fanno wow ho una domanda per voi secondo voi costa di più conquistare un nuovo cliente o mantenere il cliente acquisito alzi la mano chi dice conquistare un nuovo cliente Costa di, più. costa di più. Costa di più. Costa di più. conquistare un nuovo cliente. Alzi la mano chi dice costa di più tenerselo. Ok. Dati... Gli ultimi studi un tempo diceva costa di, dicevano che acquisire un nuovo cliente costa circa 6-7 volte, gli ultimi dati di Harvard Business Review parlano di 25 volte di più, che cosa vuol dire? Che andare a caccia di un nuovo cliente è 25 volte più costoso e impegnativo e faticoso e direi difficile di tenersene uno acquisito. Ora, forse per un freelance 25 volte di più è tanto, però se facciamo il conto di è il logo fatto bene, è il biglietto da visita, il sabbatico perché ti devi ricaricare perché se no ne ha fai, è il networking, lo sfinimento di tutti gli incontri commerciali, le offerte che non si chiudono, boh, forse 25 no, però costa tanto, siete d'accordo? Eh, Chissà perché il marketing da sempre si focalizza su questo, acquisire un nuovo cliente. È il funnel, è trova nuovi clienti, conquista nuovi clienti, tutti fissati con l'acquisition. E pochissima riflessione sul come farsi voler bene e tenerseli questi clienti, trasformare un flirt in una relazione che dura. E questo è il focus, è il mio pallino invece e adesso vi faccio una domanda per alzata di mano chi di voi vorrebbe avere clienti soddisfatti alzi la mano chi vorrebbe averli soddisfatti ok perché vorreste avere soddisfatti vorreste averli soddisfatti perché poi sono fedeli giusto l'equazione clienti soddisfatti uguale fedeli siete d'accordo sbagliato quante volte siamo soddisfatti di un ristorante, di un bar, del parrucchiere e poi... Pa, pa, ra, pa, pa, pa, pa, pa. Siete sempre fedeli tutte le volte che vi trovate bene? Eh? Rimanete fedeli a vita? Allora gli studi dicono, poi magari voi siete fedelissimi e io non voglio mettere in discussione il vostro, la, le vostre abitudini sentimentali con i vostri fornitori, però gli studi ci dicono che i clienti, anche se fedeli, tendono a essere sempre più anche se soddisfatti tendono a essere sempre più infedeli, ok? E allora come la mettiamo? Il punto è questo, che la customer satisfaction è un concetto bellissimo ma andava bene negli anni Ottanta. se tu ti limiti a soddisfare il tuo cliente e fare quello che lui ti ha chiesto né più né meno, ok, non è detto che questo gli farà eh, provare un sentimento di non posso perdere questo fornitore, ok, hai fatto né più né meno quello che avevate pattuito, l'hai soddisfatto, ok, né carne né pesce, va bene. Per... Avere dei clienti fedeli bisogna andare oltre, bisogna averli più che soddisfatti, bisogna deliziarli. Perché quando tu fai qualcosa di più che lascia il segno e crea una connessione emotiva, la loro facilità a metterti le corna diminuisce. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu gli dai qualcosa che non trovano facilmente sulla piazza chiamatela fiducia, chiamatela una sorta di innamoramento, perché quando noi ci innamoriamo di un fornitore e come ci eh, risolve la vita lui, non ce la risolve nessuno, non siamo così sensibili alle seduzioni della concorrenza. E quindi mettiamo: può venire anche un altro fornitore a dirci guarda io come sono bravo, però noi diciamo assolutamente non rischio. Mi seguite? Se ci pensate, qualsiasi storia d'amore... All'inizio è facile dare il meglio, ma è nel lungo periodo che vengono fuori i grandi, perché per tenere una relazione in piedi per tanto tanto tempo ci vuole investimento, ci vuole eh, la capacità di reinventarsi, la capacità di andare oltre e mai darsi per scontati. E, pe e pensate a tutte le volte che chiama il cliente che abbiamo da alcuni anni, anziché dire yeah, diciamo ok, chi è senza peccato scagli la prima pietra, Cose stupirli con effetti speciali, quindi deliziarli con quel qualcosa in più, come un brand che tutti noi amiamo tantissimo e che ehm, eh, sa bene come deliziare le persone, hm, facendole ridere. Eh, il, il, <ride> L'intera penisola si è fermata a ridere per tre giorni, ma proprio risate grasse, non, non potevamo più smettere. Quindi grazie a Trenitalia che ci fa ridere con questo tocco di gran classe e questi pensieri che superano le nostre aspettative. Ovviamente sono ironica. Eh, però neanche più di tanto perché un mese fa sono uscita da un Apple Store con 2300 euro tra computer e cavetti fuori e alla cassa il commesso mi ha detto per lei in omaggio una, una penna avrei preferito che mi avesse dato uno dei loro costosissimi, eh, come si chiamano, cavetti, insomma, adattatori. Mm. Eh, oppure niente, perché quella penna lì, a fronte di 2.000 rotti euro, era abbastanza un insulto. Si tratta di immaginare come in qualsiasi lavoro possiamo creare il cosiddetto effetto wow. E guardate, non c'è lavoro in cui l'effetto wow non te lo puoi inventare. Dalla donna delle pulizie, al barista, al copy, tutti possiamo immaginarci come far fare wow al cliente. Wow vuol dire sorprenderli, fare quel qualcosa che magari non ci hanno chiesto, qualcosa che fa capire al cliente che l'abbiamo pensato. Giorgio Minguzzi, ieri, oltre a cazziarci tutti quanti, ha detto una cosa importantissima. Eccolo, ciao Giorgio! <ride> Ha detto, te lo sei segnato il compleanno del cliente? Non è banale. Ti sei segnato se gli piace il rugby o qual è la sua squadra del cuore? E se il figlio ha avuto un incidente o se ha avuto qualche evento particolare della tua sua vita? Te lo sei segnato? Perché è ovvio che abbiamo tanti clienti, non è che ce li ricordiamo. Servono a questi, a questo il CRM o lo schedario. Possiamo prendere nota e ricordarcelo. I clienti deliziati sono una forza di vendita silenziosa, invisibile, che parla con le persone e che non deve essere pagata. E guardate che la forma di pubblicità più efficace alla fine sono i clienti fedeli, i clienti felici. Quante volte venite segnalati eh, da un altro, arrivano i clienti col passaparola? ma il passaparola non è scontato, non nasce in automatico. Deve, se io parlo con un'altra persona e gli dico vai da questo fornitore, è perché sono assolutamente estasiato, lo consiglio proprio con eh, grande entusiasmo. E allora bisogna riflettere sul fatto che la nostra prestazione professionale, su cui siamo molto focalizzati, è fatta in realtà di due aspetti. La prima è quella hard, che cosa ti do? Cosa tu mi stai pagando? Che cosa c'è scritto nel contratto? Ok? E se la faccio come pattuito, possiamo dire che tu sei soddisfatto. La seconda parte è come te lo do? il tuo stile unico e inconfondibile e il tocco personale che dai alla relazione più o meno personale, potrebbe anche non essere una questione personale ma come ti faccio fare wow nel modo in cui ti tratto nel modo in cui risolvo i tuoi problemi esempio pratico mi dice il titolare di un centro di assistenza elettrodomestici che lui ha due tecnici il primo Luigi tecnicamente è bravissimo. Quando arriva e mette le mani sulla lavatrice Luigi capisce subito il problema. Se quella lavatrice ha ancora degli anni davanti lui il problema lo risolve e gli allunga la vita. Ma le signore chiamano al centro assistenza e chiedono di, lui, di Giovanni perché Giovanni quando arriva dalla signora chiama e dice «Signora, sono Giovanni di Arte Calor, l'avvisavo che sto per arrivare, adesso ci pensiamo noi alla sua lavatrice». Quando entra nella casa della signora, Giovanni si mette le sovrascarpe chirurgiche monouso, ok? Appoggia la borsa zozza degli attrezzi su una tovaglietta e... Fa sempre un complimento al cagnolino, al peloso di turno, eh, al bambino, nota eh, l'inestimabile vaso Ming in soggiorno. Ha sempre un tocco di attenzione che gratifica la cliente che quando esce eh, Giovanni la cliente dice wow. E il giorno dopo però qual è il problema mi dice il titolare del cat? Oh questo qui non ne azzecca una. Il 50% delle macchine su cui mette le mani sono un disastro. Mi richiama la signora e mi dice, mi raccomando, mi mandi lo stesso tecnico, ok? Questo che vi sto dicendo non vuole dire facciate, fate pure schifo tecnicamente, l'importante è che siate wow, no. Quello che voglio dire è, essere bravi tecnicamente è necessario ma non sufficiente a far felice il cliente perché ci sono tutta una serie di bisogni non espressi che hanno a che vedere con la relazione, con come si trovano con noi, con la fiducia, con una sorta veramente di innamoramento. Io su, su questa relazione tra eh, l'aspetto sentimentale e il business eh, ci sto studiando da un po' e ho trovato tante conferme. Pensate per esempio a Airbnb, quando vi fa il questionario di soddisfazione non vuole solo sapere come, se era bella il panorama ma vi chiede se c'erano dei piccoli tocchi personali, se l'host vi ha dato qualche suggerimento se c'era Nadia Panato a stylish space curato con particolare eh, attenzione se c'erano thoughtful touches, tocchi eh, che mostrano proprio come pensato al tuo cliente penso, non so, all'host slovena che mi aveva fatto trovare gli ovetti kinder per i miei bimbi quando erano piccoli, di mille posti dove sono stati, quello è rimasto nella mia mente dovessi tornare in quel posto sperduto sicuramente ci torno o lo consiglio un giorno una mia lettrice perché su questo tema ho scritto un libro che si chiama Cardio Marketing mi dice, è tutto molto bello quello che tu dici, ma spiegami come io posso essere cardio e fare l'effetto wow e fidelizzare dei clienti quando io faccio la fotografa di matrimoni e a meno che non si separino, non abbiano brutte, io gli auguro insomma di non tornare più a fare il matrimonio con me. E quindi che senso ha? Io le ho suggerito che l'esperienza non finisce quando c'è stata la fattura e il pagamento e quindi le ho detto ma perché non lasciare un tocco wow quando non se lo aspettano, cioè quando eh, tu hai già incassato la tua parcella? E allora lei le si è accesa una lampadina e a Natale, vestita da elfo, vedete Elisa, che ha fatto una cartolina con tutti gli sposi dell'anno e ognuno di loro ha raccontato: scritto una nota personalizzata che poteva essere, per esempio, quel giorno pioveva ma nei vostri occhi splendeva il sole, qualcosa che facesse capire che lei ricordava ogni coppia di sposi e il dettaglio di quella giornata come unica. Risultato! A gennaio aveva già riempito tutti i matrimoni non solo del 2019, okay? ma anche per il 2020, perché secondo voi gli sposi di che cosa hanno parlato con amici, parenti e la cugina che si doveva sposare? Okay? Questo per dire che essere cardio non è carino e puccettoso. Io ho dimostrato nel libro che produce risultati e che il futuro è di chi lascia il segno e lasci il segno non solo perché sei bravo tecnicamente, ma perché hai un tocco speciale nei rapporti con le persone. Questo è un altro mio, io li chiamo cardiomarketer, lui eh, vende biglietti augurali in un mondo ipercompetitivo dove compete con i mega cinesi che scopiazzano le idee creative, le fanno a un prezzo stracciato e lui invece che cosa fa? Va nelle piccole cartolerie, nei negozi di parti e li coltiva, cerca di rendersi utile in tutti i modi, non piazzandogli il prodotto ma insegnandogli a, vive, a, a, a, a loro volta. A rendere speciale l'experience legata al biglietto del cliente. Esempio pratico, ha creato per i suoi rivenditori un libro di frasi di auguri perché spesso chi acquista il biglietto d'auguri dice ma io cosa, cosa gli scrivo adesso? Voilà, il negoziante può diventare a sua volta friendly del suo cliente con un frasario originale e spiritoso per tutte le occasioni. E naturalmente non gliel'ha lanciato, gliel'ha mandato in una confezione con una lettera personalizzata che rimarca il fatto che non l'ha dato a tutti. L'ha dato ai suoi migliori perché non sei cardio con tutti, sei con quelli con cui vuoi rimanere sposato a lungo e gli altri se te li lasci per la strada tanto meglio e eh, il fatto di partecipare alle loro emozioni speciali come il loro compleanno come il loro momento speciale e, ed essere empaticamente vicini eh, è un qualcosa che fa la differenza perché. E crea una connessione che non c'entra nulla col prodotto. Un esempio che ho citato nel libro è quello di Zappos, che è forse l'azienda più straordinaria nella cultura di delighting ehm, the, the customer, loro sono i fondatori di The School of Wow. Okay. E tra i loro case history più eh, interessanti c'è il fatto che loro per, i, per tutte le occasioni speciali del cliente appena lo scoprono sui social, hanno notizia che c'è eh, un, eh, un evento particolare, la laurea del figlio eccetera, mandano dei biglietti scritti a mano. Un caso era quello di una signora che ha fatto un reso per le scarpe acquistate per il marito che purtroppo era improvvisamente deceduto e l'operatrice senza dover chiedere permesso al suo superiore, ha mandato un mazzo di fiori eh, con un biglietto di vicinanza da parte della società. Il negoziante o l'operatore medio italiano direbbe ma come questo è un cliente che ha generato zero fatturato e anzi una spesa perché c'è stato un reso, perché a fronte di zero fatturato fare questo? Perché eh, vendere prodotti è una cosa eh, importante ma creare reazioni che durano per sempre è, lo, è, lo è di più e sicuramente eh, questo gesto ha lasciato il segno. Un altro caso è quello di Ace, il, la ferramenta americana e, che, per la, alla quale sono legati notevoli, numerosi episodi. Esempio, arriva un ciclista sotto shock perché ha appena avuto un piccolo tamponamento e la sua ruota della bicicletta è come un tacos, è tutta piegata, ok? Lui è un pochino così ammaccato, comunque sta bene, vuole tornare a casa, ma la ruota è tutta sbilenca. Entra nel negozio e dice: Scusate, vendete ruote per biciclette? E la commessa dice: No, mi dispiace, non le abbiamo, no? dice chiedo al mio collega le faccio sapere, il collega arriva e dice noi non le vendiamo ma ehm, vedo come posso esserle di aiuto e così esce fuori e da, col martello e gli attrezzi che vendevano loro rimette il cliente in, in condizioni di tornare a casa, il cliente poi ovviamente sui social lo racconta eh, a tutti, questa è la mia maestra di yoga che dice ho visto che sei mancata le ultime due lezioni ti mando l'audio della meditazione guidata effetto wow, ok? è qualcosa che io non le avevo chiesto ma che lascia sicuramente il segno e ancora un esempio è quello di Beppe il gommista assolutamente cardio che guardate è amatissimo non solo dai suoi clienti ma è amatissimo anche dai fornitori e questo scambio viene manifestato continuamente, in questo caso Beppe il Gommista parla bene del suo fornitore, lo definisce un uomo, un amico, sempre disponibile a tenderci la mano nel momento del bisogno e lo gratifica di un pubblico ringraziamento in occasione del panettone, nota bene per Bresciani ed intorno il panettone di Iginio Massari è un must a livello nazionale è, è famoso e quindi genera comunque goodwill e un senso che va al di là di ti vendo pneumatici uh, l'altro esempio è il mio meccanico che dopo avermi restituito l'automobile eh, aggiustata io mi rendo conto che l'ha anche lavata ma non mi ha detto te l'ho lavata non mi dice nulla e il mio primo pensiero non è ah furbacchione quanto mi farai pagare di più mi avrai fregato il mio primo pensiero è ti amo <ride> non te l'ho chiesto ma ti amo è una cosa in meno che devo fare e se mi hai chiesto 10 euro in più ti amo lo stesso e la prossima volta torno da te e se costi 10 euro in più dove Paola va bene uguale perché eh, so che tu sei il mio fornitore non me ne frega niente di 10 euro in più o in meno allora per citare Tom's la marca di scarpe che vende insieme a un paio di scarpe, il, la promessa di offrire un paio di scarpe a un bambino del terzo mondo. Loro non sono nel business di vendere scarpe. We are in the business of improving life. E allora ognuno di noi può pensare non più solo al prodotto o al servizio che eroga, ma in che modo miglioriamo la vita del nostro cliente. Per cita citare Shep Aikin, che è uno degli esperti di effetto wow, il suo ultimo libro si chiama proprio così. Be amazing o go home, non ce n'è più per nessuno. Eh, conclusione, essere bravi è importante ma essere amati è un vantaggio competitivo difficile da copiare, se vi vogliono bene eh, non vi tradiranno col primo che passa. Se queste storie vi hanno incuriosito e vi fa piacere leggerle, eh, nella kit, welcome kit avete trovato un buono per avere con lo sconto il libro che tratta delle strategie relazionali usate dalle aziende più amate e più profittevoli del mondo per coinvolgere, ascoltare, raccontarsi, deliziare per l'appunto, imparare e orientare, essere un punto di riferimento e vi ringrazio moltissimo grazie patrizia e adesso, grazie patrizia adesso direi che è arrivato il momento di chiamare sul palco i vincitori del contest cardiomarketing che dovevano indicare i loro love brand e portare degli esempi di aziende che fanno di tutto per deliziare i propri clienti e farsi amare verissimo allora, il primo esempio, il più bello e più ricco, spero che sia qui nei dintorni, eh, mi ha presentato proprio tutti i punti del cardio e l'esempio che ha citato è Mu, Nadia Panato. Bravissima. Uh! Grazie. In favore di telecamera, per favore. Al secondo posto invece ha presentato il caso di una casa editrice cardio, perché non si limita a pubblicare dei thriller, ma dei thriller che sensibilizzano su temi sociali e quindi risponde a un bisogno emotivo più complesso, Anna Cortellazzo. Grazie, per esempio. Sì. Dov'è il Dov'è la, Dov la foto? <ride> Fammi sapere cosa ne pensi, buona lettura e Dulcis in fundo ha portato un esempio che è un love brand, concordo assolutamente <ride> sulla scelta. Riconosciuto del love brand. globalmente, Riconosciuto quantomeno globalmente in tutta Europa, amatissimo da tutti. Ok, allora, diciamo prima la vincitrice, e poi quando viene qui, diciamo chi è il, brand, il love brand. Allora, la vincitrice è Stefania Pelloni. Ma io farei un ex-equo, lo darei anche a lui. <ride> è qui? È andato? No, che peccato. Stefania Pelloni ha citato come love brand Calamun Roberto Pasini. Tantissimo amore. <ride> molto, molto love. Okay. Buona lettura, grazie. Grazie, grazie. E già che siamo in fase di premiazione, vedo qui entusiasta di venire a... Facciamo anche la seconda premiazione, chiama Nico. Premiamo anche... Facciamo anche la premiazione per il secondo contest, quello legato al fisco. Adesso se sono tanto interessati coinvolti nelle conversazioni che ci sono al banchetto là fuori che si erano dimenticati che dovevano premiare i partecipanti. Invito sul palco Paola Faravelli e Domenico Gugliari di Forfetap. Grazie, sei tutto tu. Che nominano certo, i vincitori. I vincitori sono... Cristiano Ferrari... Dov'è? Bravo. Vieni, vieni. Solo perché, solo perché va in barca. Ringrazio tutti... Voi la faccia del mondo... No, voglio semplicemente uscire con lui in barca... Visto che siamo due vellisti, abbiamo questo vizio e fine... E poi vince Laura Sacco, che, che ha fatto la sua prima storia. Dov'è? Dov'è Laura? Laura? Dove sei? Laura, Laura è a ubriacarsi dopo Laura il talk. Laura non c'è. È andata via. La... No, ci sei. La tua prima storia, hai vinto, hai visto? Ti ha portato bene, vieni. Ma sì, sì. Laura, impara a fare le stories su Instagram emozionato. e vince un premio. qualcosa qualcosa, però. Eh sì, esatto. È l'unica molla che mi spinge. Eh beh, la prima che hai fatto hai vinto qualcosa. Cioè, vuol dire, dire quale che... Quale migliore start? Cioè, vuol wow. dire qualcosa? Sono molto emozionata. <ride> <ride> grazie per essere qua. Grazie, no, la proverò. Va bene. Volevo... No, grazie, la proverò sicuramente, perché era proprio una roba che volevo fare, quindi se lo faccio per un anno meglio ah, <ride> a gratis meglio esatto. ok grazie a tutti per aver partecipato e ci vediamo al vediamo. prossimo anno, anno. Ah, ah, ah, ah, sì, ah, dov'è l'altra Laura? Laura non c'è <ride> è andata eh, Laura, Laura Nonighi? Laura Longhi lo, lo vabbè Io sono sordo da Lonigi, Laura Lonighi. Lo E io Laura. Eccola! Che sono tre giorni che provo a fare una storia, ma poverina. Vabbè, comunque ti vogliamo bene lo stesso. Apprezzo. Eh, deve essere una roba delle lauree forse. Eh sì, probabilmente sì. Non c'è in tanti modi anche così. Perché lui Battuta ha vinto senza fatta. Rispetto a te. Rispetto, veramente certo no, che c'è no, la no, storia. Ah, no, ce l'ha fatta a farla. Ce la eh, ce Va bene come non detto. Il prossimo anno saremo molto meglio, comunque. Grazie bene, a tutti Bene, quindi abbiamo i nostri test per nostri un anno, vincitore. quindi ci aspettiamo l'unboxing e il report. Il report. Il report, il, il report. Ottimo. Perfetto. Grazie, Grazie mille.